Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video No, ho il pulsante mm. Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video Oddio, ho rotto tutto Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video Io sono Bruno Magno E eccomi qua in questo mio nuovissimo video Allora, oggi cosa facciamo? Prima cosa eh, Prima cosa Levo la mia solentezza persona e risistemo quello che ho rotto e vabbè ci metto questo tanto va bene lo stesso e mi metto in survival la mia mode survival e andiamo a dormire Perché è fatta notte e poi da un po' di tempo che non giochiamo Ciao. Nella Bruna che Anche un pochino di tempo Che non registro Allora Ci sono Un pochino di novità Che non vi ho detto no, Devo uscire Allora Prima cosa è Che oggi sto giocando Senza mouse Perché il mio mouse Non so che fine abbia fatto Allora Ehm Ok Vedete quel mega Alberone Là sopra Oddio Slaga un pochino mm. Ok Vedete che il mega albero là sopra che figata che è? Eh, lo sto costruendo, come vedete ci sto mettendo pure un po' qualche scaletta per farlo più figo e lo dobbiamo finire, che adesso ci voglio fare tipo una casa sull'albero, E poi invece veramente tanto, fammi levare la grafica cinematografica, grafica cinematografica, fatto pure il rima, ecco qua siamo arrivati allora dovremmo mettere le scale cioè dovremmo cioè già ho messo alcune scale e tipo tra cui questa che qua si presta che qua ok che qua si gira oddio mi lag, mi sta laggando un botto scusate un attimo lagga troppo non so perché lagga così tanto perché ci sono due minecraft ah, ecco perché lagga così tanto perché ci sono due minecraft eh, ok ecco adesso lagga un po' di meno e qua oddio mi sei smagnetizzato il dito qua tu sali e qua non ci sta ok qua ci stanno delle foglie Solo che devo prendere... Questo ce l'ha, tocco di luto. Sì, bene. Quindi se io faccio così... Mi dà la foglia. si sì, è vero. Bene. Allora, fammi levare le impalcature e fammi prendere le foglie. Foglie. Ok. Così risistiamo un po' tutto. Ok. Allora e in questo, diciamo, buco di foglie, tu qua sali no, oddio, ho rotto tutto ho, pure ho rotto pure eh l'albero no. tutto ok, tu qua sali e poi... Ehm... ma perché qua non puoi salire? cosa ci sta? Questo. Perché qua non puoi salire? ah ok, non ci sta niente, bene quindi no raga non è vero qua, qua ci devo mettere della acqua non riesco faccio... a no qua no, non ci facciamo un balconetto so che cavolo non riesco a pezzare le foglie dritte oddio ok così almeno anche qua no però qua ci sta la terra quindi che dico? E eh, non è vero qua, dai, ye. mi serve un mouse, non lo trovo, lo non... vedi nella camera di mamma, perché non mi si rompe? Certo, vabbè, se lo faccio con un la... ah, altro piccone, sì, quindi qua andrebbe bene di continuare le scale che qua sotto sto qua. ok c'è sta qualcosa bene quindi devo andare a pulire un po' perché se no mi si piazzano e fare tipo così sono queste qua direi di romperle uno e due anzi forse quest'altro no oh, dai piazzate e qua tu arrivi qua sopra, bello, bello, e ti fai un po' di parkour e se la cadi muori. <ride> allora, solo che devo mangiare un pochino. Scusate, ma devo mangiare un pochino? Cerra cottonino, ok. E... e poi qua per salire, io dico di fare... Se facciamo una scala la si può? facciamo tipo una specifica da chiocciola no purtroppo no, l'ho fatto come si spacca con l'acceptone l'ascia ah è vero quindi col piccone vabbè quello col piccone sono mi in, in, in pietra altro. no un altro tipo di legna ah 10 quella No, quell'altro quindi qua tipo una specie di schiala a chiocciola se riusciamo a fare e poi qua tipo ehm, questa si deve levare qua tipo qua è arrivata qua ma un pochino quale foglia perché qui è brutto tutte queste foglie no? però tipo già così che non si vede dove cioè diciamo è più bello ecco qui facciamo pure un pochino così e poi qua spuntaamo mi fa mettere ok spuntiamo un pochino adesso però come cioè so, lo faccio di uscire uso il potere delle perle ok dell'ender perle e tipo tu qua sali però dove aspettate un attimo fatemi vedere una cosa La scala dove sta perché ma qua sopra ci sta qualcosa allora, fermate un attimo qua oh, così non dentro al blocco un po' fuori allora, qua mi sembra che non ci sta niente no non è vero. cioè fino a qua qua ci sta il blocco qua ci sta un blocco e sotto il blocco qua che cavolo non ci dovrebbe essere niente giusto? sì e quindi io potrei fare una scala per così che mi porta almeno fino a qua e se la faccio invece da quest'altro lato che mi sembra che dovrebbe essere più libero mi sì, conviene più da farlo di quest'altro lato vabbè poi qua eh, vediamo solo che dovrei rompere un po' di foglie se, se faccio qua cado e, mi, e muoio eh, quindi ho detto ultimo ho sprecato un render per, per niente e ho detto che no, lo facciamo qua giusto e questo ora non ci sta niente si sì. meno fino a qua yufu dove cavolo sono suonato un pochino più giù ecco qua contro F3 contro F3 no, contro F3 più N grazie quindi qua lo dobbiamo fare quindi, ok iniziamo con le scale quindi un po' che ora tu salti questo prova di qua prova di qua e okay, oggi mi stanno su il telefono un secondo Aspetta, vai, ecco, vai! C'è Sonic Hat Gamer al telefono. Si, T'hanno sentito... Sì, ecco, senti... sì, sì Gamer. lo sanno, lo sanno chi sei. Vabbè, c'è Sonic Hat Gamer al telefono. Soli... Ok, c'è Sonic Hat Gamer al telefono. Perché mi hai chiamato... Oddio raga c'è un, un problema nei compiti, quindi adesso l'aiuto E se avete problemi anche voi scrivete nei commenti sotto Aiuta Sì sì vi aiuta, ma che problema c'hai? Siamo in diretta Sì <ride> eh, vabbè, Epic Play l'ha fatto male e ti è rovinato il canale Sì vabbè eh. Che c'è? Che è successo? non riesco a trovare tre simboli con il significato per... allora Problema sì, perché da te. no raga non si copia mi raccomando perché ho scritto in telefono perché ho scritto sì. in telefono Il telefono che si copia okay. eh... copia in incolla! la moda ci controlla sì. Vabbè, se vuoi, tra tre cioè, quando finisco di registrare, cioè fra un'ora, non è vero. <ride> tranquilli, tranquilli, te, te, te li mando. Gli sarà venuto un corpo agli studiosi. Non mi ricordo. Più. Capito? Sì. Posso continuare a registrare? Ok, beh, ottima novità. Tra poco la banno per sponsorizzazioni di canali. Invert, non è vero? Vabbè, ritorniamo su Minecraft. Uh, Sonicat Gamer, ciao. ciao. Ok, <ride> mi ha chiamato per i compiti di religione. Poi, ovviamente, gli rispondo. Allora, dove cavolo stanno le scale? Qua. Uno, vai. Uno, due, tre. 4 5 5, qua ovviamente ci faccio Tutta una specie di eh, cosa Tutta con le foglie tipo qua... ovviamente so in creativa. Ti slash gamme, mod creative. Voglio mettere in creativa, così faccio pure meglio. Cioè è più veloce, la creativa. Tipo... Tipo così Tipo beh, Un po' tipo strano intanto gli alberi sono tutti un po' strani Tipo così Diciamo tipo a di spawn Cioè giusto per spawnare un po' qualcosa Tipo per far finta Che qua ci sta tipo un albero Quello faccio tipo così E eh. Poi qua sopra tipo uno Si sì o uno no Tipo un po' roba del genere, poi tipo qua ce ne metto un altro, si sì, tipo così più o meno, poi tipo sopra, c'è cioè uno tipo piegato, un altro così, un altro qua, giusto per, per dare un po' l'impressione, tanto da sotto non si vede un tubo, ecco. Si sì, lo so eh, Do cavolo sono le scale che adesso mi sono perso pure io Quindi qua no, Tu stai di qua Poi vai di qua Poi giri di qua E però ho levato le scale Però ho levato il passaggio alle scale <ride> Divertente Tu vai di qua salli qua sopra Vanno queste foglie Cerco. Se riesci ad andare di qua siamo felici tutti, ma non è un messaggio, vediamo un po' chi è che rispondi. E, ok. Sì, lo so. Allora. Ok. E qua tipo tu arrivi. Ci manca ancora, mamma mia, un'eternità per farlo, però siamo arrivati a buon punto e tanto adesso ci, ci tocca passare solo per questo albero cioè passiamo dentro questo albero e... oddio perché stavo... io fu... no ho che cadevo era bello come era bello <ride> quindi, diciamo ce ne andiamo per quest'albero, oddio ho rotto tutto Certo sarà, sarà molto molto bello, tanto c'ho, tanto legna, c'ho... Mi si storta, non è un casino. Pure qua. Certo. Vai, piazza di questa, mi piazzata bene. E poi rompo pure qua, la rompo pure qua. E qua è già piazzata. E qua ci faccio tipo il classico coso. Tra poco mi sparano a me. Tra poco gli, gli ambientalisti mi sparano, <ride> ci metto un po' le, le classiche cose con le slab, così tu qua vieni, e qualcosa ci dovrebbe bastare E qua poi arrivi, questa piattaforma vedo che la voglio levare, sì. sta piattaforma la levo, no non, non da sotto perché no, aspetta. No, vabbè, non lo voglio levare da tutto, voglio levare solo sta cosa qua. Perché imbrutti. No, ho detto levare non piazzare. Perché abbruttisce un pochino E qua ci metto. Raga. Il mio assistente sta impazzendo. Perché c'ho l'assistente che mi dice cosa fare. No, non è vero, non mi dice cosa fare, mi dà un po' che non man mano a giocare, mi dà qualche consiglio che possiamo dire è una persona che conosco bene e che non, e che non lo devo pagare e che non lo pago <ride> e oddio ho sbagliato è bellissimo cioè guarda la mia ascia Gabriele guarda la mia ascia che figata è proprio bella come, come grafica la notte e si sì, lo so che è incantata allora e sta ridendo perché non era quello che mi voleva dire quindi qua dovremmo tipo levare questo blocco fare tipo cosa del genere qua tipo salire un pochino sempre se possibile salire eh, qua si sì. e qua che fai? <ride> qua che muori? Qua va un pochino più sopra Qua giri Poi avanti stai tentando a non cadere Che se no si è fregato No però se slab qua non mi piacciono tanto Che stanno qua Oddio Qua eh, sopra cosa ci sta? Ah niente bene ah, Quindi si può continuare qua sopra sì, perché tanto non credo che faccio. Sì, sì, può continuare qua sopra. tanto credo che all'estetica non vi... un attimo. Sopra, sopra l'albero. vediamo un, un po'. Sopra l'albero. Là, ci mettiamo una casa qua. No, non ci mettiamo una casa. La è la eh, boh. Sì, vabbè, ogni tanto ci mettiamo tipo una cesta. Sì, è un... soltanto una scala. La, la più scavare questo albero. Vabbè, se... Gabri, stai zitto, il tuo nome sarà un capito oggi, in pochi, va bene? Bene, ci piace. Ora, allora, mi metto in solubile perché ho perso la scala, quindi faccio così. Guardiamo da dentro. Che figata però. Ok, do qua. Dai, per favore. No. no, no. Zitto. Ok. Ok, beh, no, mi avevo sbagliato il pulsante. Oh contro no, no, no, no Ok, adesso... Ok, grazie, modetta creativa Io sono un nemico dell'assistente vocale Cioè, anzi, lui è il mio nemico, non sono nessun amico. Allora, no, non farmi cadere, per favore sì, solo che non posso mettere le cose qua, perché? perché posso si metterle... mettere la legna, legna, legna, legna, legna. Vabbè, Facciamo finta che ci sia della legna, solo che sto ragionando... Ma non fa niente che vorrà moltissimo. Sì, non fa niente che vorrà moltissimo. Poi ovviamente ce cioè, le dovremmo mettere da fuori, c'è cioè, tutto il mio lavoro, Ma a questo punto, raga, scusatemi, se qua sono tutte foglie, ma perché non lo faccio da quest'altro lato? Che tutto. Perché non lo faccio per di qua? È intelligenza! Cioè qua lascio E qua si ma così cadi Così cadi Così cadi cioè tipo qua ci faccio una slab qua tipo rompo che tanto qua non succede niente se rompo un pochino pure qua rompo rompo rompo qua però ci meglio mettere le, le cose per non far vedere tutto pure qua che aspetta si qua ci faccio una stanzetta per dire cioè passa di qua e poi da qua, mettiamo questo qua, questo qua, quello, no, vabbè, non fa niente. E qua rincominciano delle nuove scale. raga mi si sta baggando tantissimo questo mondo. No, non, far, non farmi cadere. E se cadi? E se cadi, sei se fregato. Eh sì, non si, sì, ma se cadi una volta non puoi cadere 20.000 volte capre sì. poi qua ci sta questo qua e questo lo metto qua raga quanti minuti siamo 22 allora raga lo finiamo in un altro prossimo video perché è troppo lungo l'abbiamo fatto il video sembra una serie tv questa perché comunque i video sono lunghissimi come le serie tv oddio perché non mi fa piacere eh. Vabbè, raga, non me lo fa pezzare, mi si comincia pure a laggare. Quindi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Minchia. Allora, ci vediamo in un prossimo video. Io metto teletrasporto trasporto a casa. Così, ok. No, ho sbagliato. Volevo, Volevo mettere F5. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao. No, no, perché sto agendo lì tra. Ciao, ciao.